Il 25 aprile non è semplicemente una ricorrenza, seppur di un evento fra i più importanti della storia del nostro paese, della storia di quella che poi è stata la nostra Repubblica, ma anche della Valle d'Aosta. E non è neanche solo una data in cui celebrare un nostro passato eroico. Il 25 aprile è qualcosa di più, è qualcosa di più importante. È innanzitutto un'occasione, è l'occasione in cui ciascuno di noi, noi tutti valdostani, ci carichiamo nuovamente sulle spalle uno zaino, uno zaino contenente un carico di responsabilità, una, un carico di un'eredità importantissima che anche oggi deve esserci di ispirazione nella vita di tutti i giorni. La Valle d'Aosta è stata insignita, la nostra regione, con la medaglia d'oro al valore valor militare. Questo io spero che ancora oggi, giorni in cui stiamo combattendo una battaglia nuova, contro un nuovo nemico, sicuramente più subdolo, più invisibile, ma altrettanto, altrettanto pericoloso. Quindi, questa ispirazione deve aiutarci per superare questo periodo di grande difficoltà, esserci di ispirazione. E noi, oggi, come quei valdostani che dopo il 25 aprile del 1945 si sono trovati a dover ricostruire una Valle d'Aosta nuova, anche noi oggi abbiamo questa sfida davanti. La necessità di ricostruire una Valle d'Aosta dopo un periodo molto molto difficile. Io sono certo che i valdostani, come sempre fanno nei momenti di difficoltà, sapranno essere coesi e ritrovare uno spirito di valdostanità, così come sanno fare nei momenti più difficili. Thank you. Ciao ciao ciao una mattina Mi sono svegliato E ho trovato un vaso Un oh, partigiano Portami pica o oh, balla ciao balla ciao Bella ciao ciao ciao partigiano Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, se seppellire la sua. Chiamiamo ormai il secondo anno dell'emergenza sanitaria. Questa impedisce di celebrare, come di consueto, il 25 aprile in presenza. Ma questo non toglie che l'Ampi la, tiene tantissimo a questa data e quindi vuole comunque proseguire nella memoria. Come lo scorso anno faremo degli eventi che non sono quelli tradizionali che facevamo gli anni passati ma comunque le faremo, faremo delle online, delle, dei passaggi di, eh, di musica, di canzoni, di documenti. Porteremo i fiori ai nostri monumenti, uno di questi è quello alle mie spalle, pubblicheremo messaggi per l'appunto e, e canzoni. Tutto ciò crediamo che lo dobbiamo ai partigiani, soprattutto a quei pochi che ancora rimangono, perché sappiamo il loro dolore, la loro sofferenza per non poter partecipare, come hanno fatto per oltre 70 anni, alla celebrazione di questo evento che è uno degli eventi, delle giornate più importanti della, della storia. Una giornata che eh, ricordano, diciamo, da tutta la vita sostanzialmente ricorda l'alba radiosa di riconsegna ad un popolo la sua libertà, ma anche il riscatto di una nazione dopo più di vent'anni di una dittatura, di un'ubriacatura anche di politiche sbagliate, di una guerra, di lutti sanguinari. Oltre a questo noi dobbiamo di doverlo anche alle nuove generazioni, che godono ora di una libertà di un benessere che, seppure relativi, non sarebbe stato loro dato, senza l'impegno di ragazzi che allora avevano vent'anni, poco più, poco meno, che hanno rischiato tutto, a volte hanno rischiato all'estremo sacrificio. Grazie partigiani. Buon 25 a tutti i Valdostani. Il partigiano non ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare Lassù sui monti viene giù la neve, la tormenta dell'inverno Ma se venisse anche l'inferno il partigiano rimane là Quando viene la notte scura tutti dormono e la pieve ma camminando Sopra la neve, il partigiano scende in azione, quando poi il ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non gli importa di morire, quando poi il ferito cade... All hey.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 Sopra la neve il partigiano scende in azione, quando poi il perito cade non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore non gli importa di morire. Quando poi il perito cade non piangetelo, no, perché se libero